gnocchi di platano prima oggi vediamo come lavorare il platano verde per ottenere l'impasto base che permette di realizzare tante ricette come ad esempio la pizza le piadine gli gnocchi le polpette in particolare oggi vediamo come preparare gli gnocchi per realizzare questa ricetta ci occorre il platano verde in questo caso abbiamo due platano verde del peso di circa 380 400 grammi l'uno faremo una versione mh, solo di platano e una versione platano zucca quindi ci occorrono circa 700 grammi di zucca mantovana che mh, è la zucca più gustosa e la più adatta alla preparazione di questo, di questa ricetta ci occorrono poi ehm, 150 grammi circa di mh, passata di pomodoro per il condimento, olio extravergine di oliva denocciolato, poi ci occorrono eh, del sale marino integrale e mh, della farina di platano che non è indispensabile eh, ma può aiutare nella lavorazione degli gnocchi in questo caso è farina di platano autoprodotta ma è possibile utilizzare tranquillamente anche la farina di platano eh, di tipo oriental che si mh, trova nei negozi di cibo internazionale nei negozi etnici dove solitamente si acquista anche il platano allora una volta fatta a spicchietti la zucca la possiamo mettere a cuocere insieme al platano eh, nel forno già caldo a una temperatura di 200 gradi per circa una quarantina di minuti a questo punto togliamo la zucca dal forno e abbassiamo la temperatura in modo da tenere i due platani al caldo è importante questa cosa i platani devono rimanere caldi per poter poi in fase di frullatura poter ottenere la palla quindi sbucciamo le fettine di zucca e le facciamo a tocchetti a questo punto prendiamo uno schiacciapatate e un po' alla volta mettiamo i tocchetti di zucca all'interno dello schiacciapatate e schiacciamo ben bene in modo da ottenere una purea. Mettiamo da parte la purea ottenuta, togliamo un platano dal forno e lasciamo l'altro all'interno del forno in modo che si mantenga caldo. Con l'aiuto di un coltello lo sbucciamo. E lo facciamo a tocchettini prendiamo una metà di tocchettini la mettiamo nel tritatutto e iniziamo a tritare il platano inizierà a sgranarsi e a questo punto aggiungiamo anche la seconda metà del platano a tocchetti tritiamo nuovamente in modo da eh, rendere il platano sminuzzato e aggiungiamo l'olio extra vergine denocciolato 10 grammi e circa un grammo di sale integrale tritiamo, continuiamo a tritare fino a quando eh, il platano tritato non si compatterà in una palla in una palletta che poi sarà facilmente lavorabile per ottenere svariate ricette una volta ottenuta la palla la facciamo a pezzettini, la rimettiamo nel tritatutto tutto. Eh, unendola a, mh, alla purea di zucca quindi andremo poi a tritare i pezzettini di paletta di platano eh, con la porea di zucca in modo da ottenere un composto eh, uniforme il più possibile eh, fluido quindi senza pezzetti grossi né di platano né di zucca deve essere bello eh, liscio e, mh, e compatto Risulterà eh, un impasto umido eh, che per essere lavorato ha bisogno di asciugare. Per facilitare questo processo eh, raccogliamo l'impasto facendo delle piccole pallette eh, che lasciamo ad asciugare eh, il tempo necessario, ci vorranno magari insomma, 20 minuti, una mezz'oretta. A questo punto possiamo procedere con la preparazione degli gnocchi base, quelli classici, solo con il platano. Togliamo dal forno il secondo platano, lo sbucciamo, eh, lo facciamo a tocchetti e seguiamo il procedimento seguito in precedenza per la preparazione degli gnocchi alla zucca. Una volta ottenuta la palla possiamo lavorarla eh, per ottenere gli gnocchi seguendo le modalità classiche di lavorazione, quindi stacchiamo dei pezzettini di palletta, formiamo i bisciotti e con l'aiuto di un coltello poi diamo forma allo gnocco tagliando in maniera più o meno regolare i vari pezzettini, mettiamo gli gnocchetti ottenuti in un piatto spolveriamo con un po di farina e li lavoriamo con le mani in modo che la farina si amalgami bene e li renda belli staccati uno dall'altro e aiuti poi l'asciugatura a questo punto possiamo lasciare asciugare gli gnocchetti eh, almeno per un'ora gli gnocchi con la zucca eh, necessitano di un tempo di essiccazione eh, un pochettino più lungo, essendo l'impasto più umido, l'ideale sarebbe prepararli la mattina per consumarli la sera o se avete a disposizione un essicatore eh, è possibile essiccarli a una temperatura di circa 40 gradi per un'oretta, ecco bisogna fare delle prove. Possiamo preparare il sugo versando la passata di pomodoro in una pentola e lasciando cuocere per almeno una decina di minuti. Procediamo con la cottura degli gnocchi facendo bollire circa un litro e mezzo di acqua a cui andremo ad aggiungere eh, circa 15 g di sale. Immergiamo gli gnocchi e come per gli gnocchi classici aspettiamo che vengano a galla. Una volta che gli gnocchi saranno venuti a galla ci aiutiamo con una schiumarola a raccoglierli e li mettiamo nella pentola con il sugo e amalgamiamo bene sugo e gnocchi. A questo punto gli gnocchi sono pronti per essere gustati.